Ostex funziona davvero? Prestate molta attenzione a questo video per non essere ingannati. Il dolore dopo lo sport può essere normale. Ma a volte si verifica un'intensificazione del dolore a causa del surriscaldamento. Spesso capita di non prestare sufficiente attenzione a questo disagio e questo, nel tempo, può causare seri problemi. Durante lo sviluppo dell'osteoartrite, l'articolazione si deforma e i semplici movimenti quotidiani possono causare dolore e diventare molto difficili o addirittura impossibili. Vi trovate in una di queste situazioni? Mi chiamo Robert e in questo video risponderò a tutte le vostre domande su Ostex. Ostex normalizza il rilascio di lubrificante interarticolare, rigenera la cartilagine danneggiata e aiuta le articolazioni usurate, agendo come misura preventiva e prevenendo futuri infortuni. È sufficiente applicare una piccola quantità di crema sulla zona desiderata e stenderla sulla pelle con un movimento di massaggio. Ripetere il processo se necessario. Potrete provare un immediato sollievo dal dolore e prevenire le malattie articolari. Ostex può essere utilizzato anche come scaldamuscoli prima dell'allenamento. Essendo una formula naturale al 100%, Ostex non provoca alcun danno o effetto collaterale. Ma devo darvi un avvertimento. Con l'elevata richiesta di Ostex, diversi produttori, i venditori e i siti web commercializzano questa crema in modo generico, ma non hanno accesso agli ingredienti reali o agli studi dei famosi scienziati che hanno creato Ostex. Sappiate che il vero Ostex originale è venduto solo sul sito ufficiale. Il link al sito web ufficiale si trova nella descrizione di questo video e lì è possibile ottenere informazioni più dettagliate sul prodotto nonché l'opportunità di acquistarlo con un buon sconto. Per effettuare l'acquisto, è necessario compilare i campi che richiedono il nome e il numero di telefono. Un agente autorizzato vi contatterà per proseguire l'acquisto. È molto importante inserire correttamente il numero di telefono e rispondere alla chiamata, perché solo così l'acquisto sarà completato. Entro 5 a 10 giorni riceverete l'ostex al vostro indirizzo. Un aspetto che può rendere il tutto ancora più sicuro è che si paga solo al momento della consegna. Migliaia di persone in tutto il mondo acquistano Ostex. E perché è prodotto in uno stabilimento certificato dalle più severe autorità di sicurezza? Produrre un nuovo lotto richiede tempo. Pertanto, è necessario agire rapidamente per acquistarlo prima che si esaurisca. Sebbene la crema sia stata originariamente sviluppata per gli atleti professionisti, Può essere consigliato anche alle persone che non praticano sport. Potete praticare il vostro sport preferito in tutta sicurezza e mobilità. Niente più dolori articolari. Queste sono le storie di atleti e di molte altre persone che utilizzano Ostex.